buon pomeriggio a tutti oggi mi metto a, a dobarla la casa ormai le feste si avvicinano e incomincio prima perché le prossime domeniche lavoro e allora l'unica domenica che ho è questa qua ho già portato tutto quello che avevo da su solaio qua e niente questo sarà il mio Natale direi a costo zero perché userò quello che ho già in casa non comprerò nulla Mai prenderò un pezzo di abete così a mercato giusto per avere un po' di odore di Natale. Ecco, e niente. Eh. Allora, oggi voglio incominciare con, mh, con albero, però, albero eh, sotto l'albero, ragazzi. Io ce l'avevo eh, un centrino che avevo fatto io con le cose che ci avevo. E, um, ho visto al supermercato um, un altro giorno che c'era un, una specie di cesto fatta così senza fondo, rotonda così senza fondo e costava 20 euro. E, mi è piaciuta l'idea, eh, però ho detto 20 euro sono un po' troppi per, per una cosa così, non, sì, non so neanche se... Um, se mi piacerà ecco per... allora io ho pensato eh, di riciclare le cose che ho già tipo la rete questa qua eh, poi guardiamo se ho la stoffa giusta da mettere sotto e facciamo noi il, tipo un cestino eh, sotto l'albero dopo vi faccio vedere comunque questa rete qua l'avevo comprato a lobby ma vi parlo di qualche anno fa ormai sono già 3-4 anni che ce l'ho ancora questo pezzo qua ho pagato 5 euro, 7 euro, non lo so e ho fatto anche tutti tutti i vasi tipo quello lì che vedete eh, con questo, con questa rete qua ecco l'ho rivestito con il filo però questa volta voglio fare una cosa un po' più veloce guarderò se ho la stoffa eh, intanto adesso mi metto guardo l'albero quant quanto è alto sotto e dopo guardiamo come rivestire questo pezzo qua <ride> andiamo a lavorare va Vedete io prima ci avevo messo questo qua, però piccolino. L avevo fatto un buco che così infilavo. Infilavo qui sotto questo qua e teneva l'albero sotto, praticamente era questo qua. Però non mi piace più di tanto. Questa volta vi dico voglio fare quella prova qua, vediamo come sta. Com Prendiamo bene le misure. Faccio, potevo fare anche un colore Perché quel pezzo qua mi basterebbe Però per fare più bello Forse ne il mio colore Così faccio anche il pezzo qua Ed ecco qua ragazze, siccome me è una festa um, che dura poco, ecco, la stoffa se mai mi serve anche per un'altra un cosa, la prossima, pross cioè, non so, se l'anno prossimo voglio cambiare, secondo me come idea, tanto qua non si vede niente, qua ci ho messo gli spilli, cioè volendo uno li può anche cucire, eh, qua, però secondo me va bene anche così giusto per questo Natale andrà benissimo se l'anno prossimo voglio cambiare la stoffa la posso cambiare così in due due cioè ci ho messo pochissimo eh. in due minuti e ho fatto tutto ecco secondo me è una cosa carina ecco adesso vediamo come sta sotto l'albero praticamente starà così vedete secondo me non è male come idea voi che ne dite? Qua ragazze, se il video vi è piaciuto, lasciatemi un like. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi al canale. E alla prossima, ciao ciao a tutti.